Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è solo un piccolo video per fare alcune considerazioni eh, riguardante il nuovo iPhone 14, o meglio il prezzo del nuovo iPhone 14, o meglio ancora il confronto di prezzo dell'iPhone 14 tra euro e dollaro. Perché sto facendo questo video ragazzi? Perché mm, io eh, non ci sono arrivato a capire come può esserci una differenza così esagerata di prezzo tra un iPhone eh, pagato in euro e un iPhone pagato in dollari come sapete Apple oggi ha lanciato il preordine di questo nuovo telefono eh, che ha presentato eh, due giorni fa e che ragazzi eh, dal punto di vista economico ma non del prezzo del telefono perché non è di questo che voglio parlare anche perché io sono un amante di Apple eh, da una vita dall'iPhone 4 in avanti ho sempre avuto eh, telefoni Apple quindi non è questo il ragionamento del solito discorso quanto Apple faccia pagare i suoi prodotti o meno rispetto magari ad altri marchi no è proprio eh, Apple versus Apple nel senso che Apple oggi eh, appunto ha eh, diciamo dato il via al preordine e se noi andiamo nello store Apple americano e eh, andiamo a vedere il prezzo dell'iPhone 14 Pro 128 giga il prezzo è di 999 dollari se entriamo nello store italiano di Apple il prezzo dell'iphone 14 pro da 128 giga è di 1.339 euro partendo dal fatto che oggi 9 settembre l'euro e il dollaro hanno lo stesso identico valore perché se oggi controlliamo eh, il dollaro vale un euro un euro vale un dollaro quindi eh, a livello di valore di moneta hanno lo stesso identico valore eh, perché allora eh, ci viene una differenza di 339 euro o 339 dollari? Possiamo metterla come vogliamo visto che il valore della moneta è lo stesso eh, di differenza tra lo stesso dispositivo venduto dallo stesso marchio eh, venduto nello stesso store ufficiale. Eh, Cos'è che porta ad avere una differenza così esagerata? Perché 339 euro o dollari di differenza mi sembrano veramente Tantissimi. E poi eh, un altro dato da valutare è che Apple l'anno scorso aveva presentato l'iPhone 13 Pro a 999 dollari quindi allo stesso identico prezzo eh, con cui l'ha presentato quest'anno eh, nella versione 14 mentre eh, qua da noi il prezzo eh, oltre ad avere questa diciamo, divergenza assurda tra euro e dollaro è anche in crescita perché comunque il prezzo di quest'anno del 14 rispetto al 13 sempre acquistato eh, qui da noi in Italia il prezzo è aumentato, quindi eh, oltre alla divergenza dato da un prezzo di moneta che non comprendo c'è pure eh, un aumento che mentre eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti non c'è. Quindi, eh, veramente non riesco a capire neanche questo particolare, perché forse addirittura anche l'anno ancora precedente, quindi non è nel 2021 ma nel 2020, Apple l'aveva presentato sempre a 999 dollari eh, quello che era l'iPhone 12 Pro di allora. Però di questo non ne sono sicuro, su quello dell'anno scorso invece sono sicuro. Mentre da noi, oltre alla differenza da euro a dollaro, abbiamo anche una, un aumento di anno in anno. Quindi, boh, non lo so. Quindi questo era solo un video per cercare di capire magari da voi... Poi, eh, scrivendomi qua sotto nei commenti il perché di una differenza così esagerata tra acquistarlo in euro e acquistarlo in dollari con un valore di moneta alla pari quindi non lo so Vi aspetto qua sotto nei commenti perché magari c'è qualcuno più informato di me più esperto di me in questo discorso dove io mi ritengo ignorante dal punto di vista finanziario dove magari tutto è dovuto dalle tasse che vengono applicate cioè non lo so che cosa porta ad avere una differenza così esagerata quindi ragazzi vi aspetto qua sotto nei commenti spero che tanti di voi riescano a spiegarmi tutta questa differenza ovviamente non è un video per dire che iPhone costa tanto non tanto questo no perché come vi ho detto sono un amante Apple e quindi non stiamo parlando del prodotto quanto costa un telefono iphone ma proprio della differenza tra iphone dollari iphone euro questo è il senso di questo video e di quello che voglio cercare di capire appunto da voi se riuscite a spiegarlo quindi se questo mio video in cui vi ho portato queste mie considerazioni e questi miei dubbi e perplessità riguardanti appunto questo discorso euro dollaro vi è piaciuto e vi sta stato tutti lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità spoiler dei prodotti anche delle location dove vado a far volare